Partigiano, so, portami via Bella ciao, so, bella ciao, bella, so, bella so, be like, oh, so ciao, ciao, ciao Partigiano, portami via Che mi sento di morir Se io voglio Da partigiano bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Se io voglio Già, non mi avete seppellire, il seppellire in montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao seppellire la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno.